Bene. Molto bene, ce l'abbiamo fatta. Signore e signori, si vuole il pranzo. No, allora. no, no, stai qua, stai qua, anzi. Eh, anche perché ci saranno sicuramente delle, degli spunti su cui mi serve un filosofo, se abbiamo dei filosofi, come quando c'è qualcuno che in aereo, c'è un dottore c è, c è un io sono dottore di ricerca, eh, no guardi Bene. non basta eh, quindi se serve se c'è un filosofo in aula lo chiamerò perché effettivamente siamo su un piano veramente di, di un'innovazione che tra l'altro ha avuto un'accelerazione cioè, quello che hai detto tu prima, è vero che il diritto arriva sempre un po' dopo, ho una slide su questo argomento, ed è sempre stato così, ma effettivamente negli ultimi anni i, i, i ritmi sono di un, di un livello tale per cui non si riesce a guardarsi attorno per capire co cosa sta succedendo nel, in una particolare tecnologia che già sei arrivato a una tecnologia diversa, molto più innovativa, molto più impattante. Questa per tutto il mondo della creatività è veramente, è veramente potente, perché... Cambierà davvero io una, tutta una parte su il ri, ripensare il concetto di creatività proprio. Perché fino ad oggi noi ci siamo sempre, come dire, abbiamo sempre considerato la creatività come una cosa umana o divina per chi ci crede, no? Leggi le prime pagine del, del, del, dell'Antico Testamento e c'è cioè Dio che crea, che crea, il primo giorno crea una cosa, il secondo giorno crea l'altra, e noi uomini siamo solamente una delle sue creature, che però abbiamo questa questa caratteristica che ci avvicina al divino che è la, la creatività e quando la creatività è di un certo livello come dire, qualitativo emotivo particolare possiamo chiamarla arte. Nel diritto d'autore dell'arte ci interessa relativamente perché il diritto d'autore si occupa di creazioni non di arte, cioè è tutelato allo stesso modo il manuale di informatica giuridica scritto dal professor Rossetti come il quadro fatto da Van Gogh, nel senso il tipo di tutela è lo stessa. Eh, anche se sono due tipi di creazione diverse una è una creazione tecnica non artistica un manuale di, di, di diritto amministrativo no? cioè, chiaramente eh, di arte ce n'è poco un manuale di matematica un, eh, un software un software che deve fare cose e deve funzionare bene non deve essere artistico però ecco effettivamente l'arrivo dell di queste intelligenze artificiali in particolare quelle generative sta sconquassando il mondo della creatività questo è l'esempio, no? vedere la locandina fatta uh, un'opera grafica gradevole, carina, con uno stile particolare, perché infatti se leggete sotto c'è scritto eh, Japanese print style pasta, cioè fatta in stile di disegno giapponese a pastello. No? E quindi lui cosa ha fatto? Lui o lei, ieri ho provato a discutere anche sul fatto se sia maschio o femmina, eh, si è definito senza genere e gli ho detto, sì ma tu stai parlando con un italiano in lingua italiana, noi neutro ce l'abbiamo in un certo senso ma non, non si percepisce quindi come ti devo chiamare? Vabbè, ehm, lui ha fatto questa cosa avendo imparato da tanti autori di disegni a pastello in stile giapponese prima di lui ha, ha imparato cose e riesce a replicare questa, questa questo stile, questa attività che tipicamente fino a, fino a pochi mesi fa era tipicamente umana. E ovviamente quelli che fino a questo momento stavano guadagnando facendo i disegnatori di queste cose stanno prendendo benissimo perché sembra che il loro lavoro sia, abbia assunto un valore più basso, che abbia, sia sminuito perché tanto si può fare con pochi comandi in, una, in, una, in un prompt di, di, di intelligenza artificiale. Allora, iniziamo con la presentazione vera e propria, insomma, qui avete già tutti i miei riferimenti, li lascio più che altro per chi poi guarderà il video e le slide. Già detto, professor Rossetti, ho un percorso un po' particolare, non sono un giurista puro e, e, e in un certo senso questo mi salva perché sennò sarei depresso, invece almeno mi butto un po' sul, sul mondo della creatività, dell'innovazione, queste cose qui. E, e, e ho sempre seguito, come è già stato detto, le nuove forme, le nuove derive che, il, della, che la proprietà intellettuale e il diritto d'autore hanno preso su spinta dell'innovazione dell tecnologica e devo mm. dire che in, sono laureato nel 2003, quindi sono vent'anni che mi sì. occupo di questi temi, mm. 2003 sono vent'anni 20 esatti adesso, quest'anno, a dicembre, che mi occupo di questi temi. E devo dire che questa è una delle robe secondo me più innovative che ci siano state, nel, ho una slide in cui vi faccio vedere un po' le, le grandi sfide che il diritto d'autore si è trovato a dover affrontare nei secoli, nei suoi tre secoli di vita più o meno, dal 1700 ad oggi, ma questa secondo me sarà da divertirsi davvero. Ehm, quindi niente, vedete il mio percorso particolare e qua un libro, l'ultima mia creazione che è sul software licensing e data governance, C'entra parzialmente con quello che diciamo oggi perché comunque i sistemi di, di, di intelligenza artificiale generativa sono comunque software, hanno dietro un, un, una, una creatività, una creazione che è tipica dello sviluppo di software eh, e a loro volta sanno sviluppare software, poi che funzioni o meno sarebbe da valutare io non ho le competenze, no? perché stavamo dicendo prima che ogni tanto inventa e fa cose che non... Ti propongono, ti propongono cose che non è detto che siano corrette, veritiere, funzionanti, però ci prova, sicuramente lo sa fare meglio di me, io non so sviluppare neanche una riga di Python, quindi, eh, e vabbè, quindi qua abbiamo un po' di informazioni, se volete approfondire, su come si tutela eh, il software, come lo si licenzia, come lo, lo si eh, diciamo distribuisce al pubblico e poi la parte sui dati, perché anche le... Ehm, abbiamo detto prima, no? cioè, i sistemi di, di, di intelligenza artificiale generativa, per fare quelle cose si sono dovuti addestrare, per essere addestrati hanno dovuto macinare miglia, milioni di miliardi di dati, tantissima roba, tutto quello che c'è a disposizione in rete. Questo è uno dei temi caldi, cioè come sono stati addestrati, se, questi, se i contenuti che sono, che sono stati loro forniti, Ehm, dai loro sviluppatori per addestrarsi siano coperti da copyright e se ci sia un rapporto di derivazione tra ciò che, sta, che, che loro utilizzano come base dati e ciò che loro producono, perché lì sarebbe veramente un altro dubbio non da poco, un'altra questione non da poco, perché vorrebbe dire che loro sono state addestrate in violazione del diritto d'autore e forse... Se, il punto di vista di giurista europeo forse più in violazione del diritto sui generis che è quel diritto che copre le, banche, le grandi banche dati dall'estrazione di dati. Ci vorrebbe anche lì un informatico che si spiega bene. Io quando, quando ho, mi sono confrontato con informatici puri mi ho detto ma guarda tu sbagli, loro non è che hanno sotto una base di dati, loro hanno imparato di far, a fare delle cose. È vero che l'hanno imparato con dei dati, ma noi quella parte lì non la possiamo conoscere. E quindi quando loro vi... Gli rispondono, non stanno andando a cercare da qualche parte, tant'è che inventano anche per quello, quindi vabbè, qui avete appunto i riferimenti in rete, io sono molto attivo sui social, l'abbiamo già detto prima anche su TikTok, ma non l'ho messo per, per, per pudore, ma avete, <ride> avete, no, avete un sacco di i video che sono su TikTok, finiscono anche su YouTube, quindi non cambia nulla, li potete vedere anche lì, eh, però ecco, slide share, metterò le slide, queste qua che state vedendo. Annetto di qualche correzione che magari mi verrà in mente mentre, mentre, stiamo, mentre stiamo parlando. Ehm, no, scusate, stavo dicendo, sì, del fatto che appunto vengono, vengono addestrati e loro vanno a, non è detto che vadano a cercare da qualche parte, ieri, dopo l'ho salvata la chat che ho fatto ieri sera prima di andare a dormire, eh, ho chiesto all'intelligenza artificiale se ci, sono novità in materia, GPT, se ci sono novità in materia di diritto d'autore sull'intelligenza artificiale, ho detto, magari mi dà uno spunto per una slide bella e la aggiungo all'ultimo momento. E mi ha risposto tutto un pappardellone. Adesso è diventata un po' parolosa nell'ultima versione, che un poco poi con delle. delle no, insomma, vuole essere molto molto gentile. Ho l'accesso da Bing. Eh? No, no, il, ho il mio account su Vabbè, comunque al netto di un po' di disbrodolata, alla fine eh, torna a un punto cruciale, secondo cui, quando se tu le chiedi se ci, come va trattato il diritto d'autore sui contenuti che lei ti fornisce, ti, cita, ti, ti, ti argomenta senza citare una cosa fondamentale che sono i suoi termini d'uso. Cioè, è una roba bizzarra, voi dite: ma come fa? Cioè, io sono lì su una. Voi immaginate la schermata di ChatGPT sotto nel footer c'è termini d'uso, no? quindi tu dici ti faccio una domanda, la, la risposta ce l'hai in un link che è tuo e ce l'hai di sotto e mi dici tutt'altro. Anche lì ti, ti fa capire come, come funzionano, cioè non vanno a cercare, gliel'ho dovuto far notare io che nei suoi termini d'uso c'era una frase che dava la risposta alla mia domanda e anche quando gli ho detto così, ma ah, ha sì hai ragione però è ad arg argomentato in altro modo, ce l'ho salvata alla fine ve la faccio vedere.